Eccolo Eccolo uh. Mamma mia che casino che fa sto L'ho disintegrato Mamma mia Faccio un riflesso incredibile con questi capelli C'era scritto che duravano 10-15 lavaggi li ho lavati già due volte e Sono uguali, identici a come li ho fatti Nell'ultimo video Buon day Io sono Barbuto Ma non ho la barba Barbuto sempre piaciuto Barbuto campeone, Spettacolo Bentornati, bentornati a tutti Oggi siamo qui con un nuovo video Visto che mi piacciono tanto faremo una reazione ai tiktok Una reazione che però non ho mai mai mai mai mai mai, mai fatto Ovvero una reazione ai tiktok della mia ragazza Quindi vedremo se mi incazzerò Perché magari fa qualche tiktok un po' così Se mi ingeloserò Se mi divertirò Ovviamente ci saranno anche tanti tiktok di coppia Quindi oggi li vediamo Li vediamo non tutti ma ne vediamo un po' col <ride> La cosa bella è che partirò dai più recenti e andrò a scalare nei più vecchiotti. E ripercorrerò l'asso temporale della nostra relazione, quindi sei mesi circa. Se sei nuovo iscriviti e commenta con hashtag nuovo iscritto perché ti metto un cuoricino, e cerco di dare il benvenuto a tutti in questa pittacolo family. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, partiamo subito con il primo TikTok che tra l'altro è proprio Fresco e freschissimo perché ci sono io coi capelli rosa. Guardate che ballerista, che ballerista barbuto, quando balla è sempre piaciuto. Na na na na na. Potrebbe essere una canzone. Io qua voglio il voto, eh. Scrivete il commento. Voto primo balletto. Voto di Giuse, voto di Bena. E voglio un voto superiore a lei. Qua ve lo dico... E qua ve lo dico Passiamo con il secondo TikTok È meno recente perché ho i capelli biondi Quindi è di qualche giorno prima di fare i capelli Oda Ed è sempre un TikTok insieme è Sempre è Sempre un balleoista Un balleoista Questo questo lo so fare guarda qua Mamma mia che ballerista. Passiamo col terzo. Terzo TikTok. E qua, qua faccio una premessa. Cercherò di non arrabbiarmi. Perché questo è un TikTok particolare. eh? E comunque mi me sono messo un po' più in qua. Eh? Così ce l'avete qua di fianco, li vedete anche voi. Ma. Eh, eh, eh. Allora adesso ditemi. Cosa lui in più di me? Oltre a... È la tartaruga. Ditemelo. No, no, ditemelo. Jason. Jason Derulo. Jason. Stai attento che ti vengo a prendere. Giuro, eh. <ride> Avete visto le facce che faceva? Male, male, eh? Va bene. Passiamo al prossimo tiktok. M. Savage. Quasi. Reggie. Su. E. N. E. E. I'm a savage. Va bene, va bene Ballerina Brava ballerina dai, brava ballerina Passiamo al prossimo TikTok Ok questo qua Questo qua raga, questo è cattivo Questo è cattivo Qua mi ha fatto uno scherzo, non ve lo spoiler Se avete già visto il TikTok Sapete cosa mi ha fatto Se non l'avete visto non ve lo spoiler Ma mi ha fatto uno scherzo di pessimo gusto Mi chiede con gentilezza Vuoi un caffè? Mi fa il caffè e te dici: Wow, che brava, che fidanzata, che brava fidanzata, spettacolo. Invece mi ha messo il sale. Io, tutto contento, preso bene, mi gusto il mio caffè, non capisco perché lei mi riprenda. Poi vado a sputare tutto fuori dalla finestra e dico qualche parolaccia, come si può sentire dal bip. Guardate la mia faccia. Ci cioè sono tantissime cose orribili nella vita, ma il sale nel caffè rientra tra le prime. Io è una cosa che odio, che mi fa schifo, soprattutto poi quando è inaspettato, ok? Il caffè è sacro per me, è importante, io ne bevo tantissimo, forse troppo. Però è sacro, non si può rovinare il caffè, ok? Ok, quindi dislike per bere. Se ci fossero i dislike su TikTok gliel'avrei messo. Passiamo al prossimo. Allora lo fermo subito, come vedete lì c'è Bea con la mia maglia Petacolo Reflective. Quindi io ve la lascio in descrizione e nel primo commento perché nello scorso video ho detto che avevo caricato 100 pezzi e sono andati super super a ruba, ne sono rimasti proprio pochissimi. Quindi se volete un pezzo di me, un pezzo di barbuto, sempre piaciuto, date in descrizione, nel primo commento trovate la felpa Petacolo, la maglia Petacolo Reflective, scontata. Affrettatevi perché sono quasi finita. Ok, allora, quindi ora partiamo col TikTok. Dai,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 ti dà cappa, colà <risa> e no, non finisce più. Sto tiktok. E i due ce li fate tu. Raga, benissimo, ho sentito questa testa gigante. Gigante, andiamo avanti. Questo era molto divertente. Avete visto cadere glitter? orbitz ma non avete mai visto cadere il mio ragazzo? Guarda, che volo. <ride> Bellissimo questo TikTok, solo perché ci sono io Scusate se ogni tanto non mi vedete a fuoco ma oggi la macchinetta è un po' disturbata Mi sto facendo i trabocchini Passiamo col prossimo TikTok che non mi ispira per niente Con l'accappatoio da quando in qua Cioè da quando in qua si fanno i, i, i TikTok con l'accappatoio Cioè li farei anch'io se avessi il fisico Ma non è per questo che mi sto lamentando eh? No no no, non è invidia Perché io non posso farli con l'accappatoio perché non ho il fisico Non è per quello perché cioè comunque Giuseppe Barbuto, sempre forzuto, però va bene, va bene, vediamo, vediamo. Eh? Eh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dopo parliamo ne parliamo Dopo Dopo parliamo, dopo parliamo. Cos'è strano? Dopo parliamo. Dopo parliamo. Ma Ti dico? Sì, sì, facciamo i conti dopo. Facciamo uno, due, tre, facciamo i conti dopo. Cosa è successo? Niente, niente, dopo facciamo i conti. Passiamo al prossimo. Qua eravamo a Londra. Riconosco la casa. Eravamo a Londra, bellissimo. Quando ancora si poteva viaggiare, bella Londra. Oh! Uh, Ehi! Hey, oh! Uh. What are <ride> we winning che bello, eh? In inglese. Qua è davvero, è davvero bella. Qua è davvero bella in questo TikTok, eh? Davvero, bella, bella, bella. Vestita bene, questi boccoli, bella truccatina. Anche se io preferisco senza trucco, però lei non si trucca tanto, ci sta. Mi piace, mi piace. Ora, qua stiamo arrivando a TikTok, eh? Un po' vecchiotti. Eccolo il ballerista, ecco il ballerista Giuseppe, guardalo. Eccolo. Eeeh. Eeeh. Eeeh cavolo ero proprio scarso a ballare eh? non che adesso sia bravo però vabbè ballerista barbuto sempre piaciuto eccolo un altro mamma mia non sapevo neanche io che mosse dovevo fare io lo facevo a caso facevo a casa ci sta così è più divertente no guarda con quegli occhiali quegli occhiali mi ricordano tanto un ma non ho la barba passiamo col prossimo tiktok ci sono sempre io con gli occhiali da solo però eh. come sono serio mi faccio quasi paura. Come sono serio? Sono serissimo. Troppo serio. Troppo serio. Ecco, infatti sono scoppiata a leader. Non ce la facevo più neanche io. Ora. No, ma tiriamola un po' più giù la maglia. Già che ci siamo. Sì, sì, sì. Tiriamola più giù la maglia. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ma addirittura. Che cringe. Passiamo all'ultimo. Tic toc. Aveva predetto. Aveva predetto questo periodo. Poi era il no, 9 settembre e lei c'era la mascherina. L'aveva predetto. Troppo, av troppo avanti. Troppo avanti. Troppo avanti. Ok, i tiktok sono finiti. Spero che vi siate divertiti. Io, a parte qualche tiktok un po' così, mi sono divertito. Solo perché c'ero io. Mi è sempre piaciuto. Mi raccomando. Lasciate un bel mi piace. Commentate. Iscrivetevi. Fatemi sapere se sono stato un bravo ballerista Perché i balli li vedete solo in quei tiktok lì Perché io non li faccio quasi mai E niente Ci vediamo venerdì perché ogni mercoledì Ogni venerdì Ogni domenica alle ore 18 Esce un nuovo video Tutti i giorni esce un tiktok Tutti i giorni esce una foto su Instagram E cosa più importante che ho iniziato da poco Ogni giorno alle ore 21 Io sono in diretta su Twitch con voi Sia per giocare che con voi Che per fare dirette dove chiacchieriamo Dove vi racconto un po' di robe Con anche dei miei amici Quindi mi raccomando se non avete Twitch scaricato Altrimenti trovate il link in descrizione e Nel primo commento Se no mi cercate Giuseppe Barbuto Tutto attaccato Ok